Sindaco Napoli, eh, si ripete questo binomio, salerno Corre, sesta edizione, quindi una nuova opportunità per la nostra città di mettersi in mostra. Questo di salerno Corre è un appuntamento che viene atteso dalla città, dalla cittadinanza, dagli atleti, è una bella festa dello sport, della partecipazione, della dell'amicizia. Uh, Salerno si dispone ad essere accogliente ancora una volta, ad accogliere i tanti atleti che parteciperanno all'iniziativa e che è un antipasso di quando poi succederà con uh, le universiadi che sarà un altro momento importantissimo per Salerno, per la regione Campania e per uh, lo sport. Naturalmente noi siamo, abbiamo la consapevolezza che lo sport in queste circostanze diviene anche come dire, un ambasciatore di Salerno nel mondo, in Italia. Fa parte di una strategia di marketing territoriale, voglio essere anche un po' pletorico, che fa in modo che la città abbia un suo, un suo riscontro nazionale, con luci d'artista, queste iniziative e tante altre, la stagione teatrale e tante altre, che fanno in modo che il nome di Salerno risuoni laddove è giusto che risuoni. Siamo agli sgoccioli, sesta edizione della Salerno Code, quest'oggi conferenza stampa, quindi si tolgono i veli a questa manifestazione importantissima. Sì, manca una La quarta tappa del campionato nazionale Referiran-Aia. Eh, Salerno è stata di nuovo... Ehm, per il secondo anno consecutivo ha eh, questo privilegio e per noi è motivo di orgoglio perché l'AIA non è solito confermare le gare dell'anno precedente proprio per fare un turnover evidentemente il percorso la bella città di Salerno sono stati gli ingredienti giusti per, per, perché si avvenisse questo eh, di questo ringrazio i vertici nazionali dell'AIA e il, il presidente della sezione AIA di Salerno Roberto, professor Roberto Ronca poi abbiamo il terzo il trofeo Salerno corre verso Polla, che è un gemellaggio tra le due società, Atletica Righi Salerno e la Podistica Pollese, perché hanno una visione unica dello sport. 70 chilometri sono tanti, forse con la macchina, per noi podisti sono un po' di meno, e lo scopo era quello di avvicinare questi due territori, ed oggi questo sarà suggellato anche dalla presenza del consigliere con delega allo sport del comune di Polla. E poi abbiamo per il primo anno, il primo Fit Walking Day, cioè coloro che non corrono e che vogliono fare una camminata, faranno un percorso di 8 chilometri e mezzo. E come ci diceva prima anche il Presidente Ruggero Gatto, c'è il primo Fit Walking Day, eh, questa sabato e domenica all'interno del contenitore della Salerno Cote. Sì, buongiorno, Siamo a quattro giorni da, dall'evento. Quest'anno il contenitore Salerno Corre contiene anche per la prima volta a Salerno e dico anche in Campania la camminata sportiva. Eh, faremo un giro per la città di otto km. e mezzo. Tra le strade della città per la prima volta chiusi al traffico, fit walking vuol dire benessere e salute, più sport più salute, invito tutti a partecipare, le iscrizioni si possono fare presso i negozi che sono affissi nella locandina oppure tramite il mio sito www.maurorusso.info, vi aspettiamo numerosi, grazie. Siamo con Pierino Pastena, volontario della Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica. Eh, ecco, ci spieghi un po' il binomio con la Salerno Corre che anche quest'anno si dedica anche alla solidarietà. Sì, in realtà eh, noi siamo protesi alla solidarietà da tanto tempo, da quando io sono diventato coprotagonista di questa malattia perché in famiglia ho avuto due figlie eccezionali, una che pur purtroppo due anni fa da Londra è stata trasferita in Paradiso e un'altra che invece sta ancora a Londra, fa un'attività anche in manageriale, però anche lei purtroppo ha la fibrosiste, quindi più che mai un genitore si è un po' esasperato nel, nel concetto di raccolta e in realtà devo anche dire che spesso ho anche flussi di ritorno utili. Legreggio Gatto, eh, che ci siamo conosciuti in banca parecchi anni fa, eh, mi ha dato questa opportunità, io lo ringrazio, perché collocandomi sul lungomare in questo gazebo cercherò di raccogliere un po' di soldi. Io non dico molto, io dico se sono così semplicisticamente 1.400 persone e se solo 400 mi vogliono dare eh, 5 euro a testa, se io già raccogliessi 2.000 euro e poi le manderei a Verona, già sarei un uomo soddisfatto, ma senza dire che di tutto questo che vado a raccogliere, io ho ricevute della fibrosistica di Verona, quindi di iniziativa io non tocco soldi, do ricevute e se qualcuno poi vuole dare di più, posso anche fargli avere la ricevuta fino a casa anche ai fini fiscali. La malattia è una malattia genetica mortale che prende i polmoni, e prende un po' a tutti i posti, prende al pancreas, non c'è cura, di cancro si vive, di fibrosistica si muore. Purtroppo questa rinnova il binomio con la Salerno Corre verso Polla. Sì, Si rinnova per la terza edizione e ringrazio il Presidente dell'Atletica Arechi Ruggero perché ci ha creduto in questa abbinazione e sta andando sempre anno per anno crescendo questa abbinata. La gara nostra si svolgerà il 7 settembre come 7 aprile qua a Salerno domenica la Salerno Corre e aspettiamo tutti quanti numerosi, eh, noi vi aspettiamo soprattutto nel nostro territorio per valorizzare eh, la nostra cittadina che è una bella cittadina su un percorso di 10 chilometri che eh, attraversa eh, tutto il centro storico portandosi alla parte un po' più alta eh, del paese vicino al santuario di Sant'Antonio è una gara quest'anno inserita nel calendario nazionale FIDAL perciò per la prima volta Polla avrà anche questa uh, piacevole uh, occasione per mettersi in mostra uh, su questo evento della Straprolese da 10 km. Si rinnova questo gemellaggio con il comune di Salerno e con la Salerno-Curre perché salerno è verso Polla. Sì certo, oggi siamo qui di nuovo a San Ciro, questo gemellaggio sportivo che è molto importante per il nostro territorio, per collegare due realtà. Noi il primo paese alle porte del Vallo di Diano e Salerno la nostra provincia. Quindi una, una bella manifestazione prima a Salerno e poi da noi a settembre che vedrà il, la, la chiusura di, di, questa, di entrambe le manifestazioni. Quindi se come dicevo prima il Salerno corre verso Polla è una, anche un'opportunità per il vostro territorio per far conoscere meglio anche la città di Polla. Sì certo, siamo, per noi è una grande opportunità, il nostro è un piccolo paese e quindi appartenere a questa provincia e avere questo, questa manifestazione che ci porta eh, tanta gente, tanti iscritti, tanto passaggio per far conoscere anche i nostri luoghi perché i eh, dieci chilometri che sono a Polla sono comunque tutti rivolti nel nostro centro storico a cui eh, vogliamo dare sempre più importanza e rilevanza per, per tutto quello che continuiamo a livello di monumenti, a livello di, di storia. Appuntamento con la Salerno Code. siamo giunti alla sesta edizione, ancora una volta un grande sforzo per l'amministrazione comunale per portare questa importante manifestazione a Salerno. Un grande sforzo per l'amministrazione comunale, un grande sforzo soprattutto di chi la organizza, devo dire la verità, eh, questi, questi, questi ragazzi eh, sono fantastici perché tra l'altro ci credono, ma la cosa bella di questa manifestazione, eh, vedo davanti a me il, il maestro Ruggero Gatto, e che sono fantastici perché cominciano a organizzare la manifestazione il giorno dopo aver finito quella precedente quindi voglio dire veramente ci credono, ci credono moltissimo la manifestazione cresce poi c'è questa sinergia con la classe arbitrale insomma, che, che non guasta eh, questo attimo di, di atteggiamento super partes diciamo così eh, ci, ci, ci affascina ma poi c'è una cosa importante questa è una manifestazione estremamente partecipata è uno di, quei, di quegli eventi dell'amministrazione comunale bellissimi, eh, che rendono la città piena di colori, piena di calore ogni anno, piena di, di effervescenze eh, è, una città, è una manifestazione vissuta vera, bella e a me fa molto piacere che eh, sta crescendo e che secondo me eh, può avere anche dei margini di crescita ulteriore ecco, lei prima parlava di questo binomio con l'AIA, l'associazione italiana Arbici c'è per il secondo anno consecutivo la conferma della tappa della Referiran appunto il campionato italiano degli Arbici non abbiamo il VAR siamo senza VAR e quindi, insomma, diciamo, la manifestazione è ancora un po' così, eh, di, di, di secondo livello. L'anno prossimo col VAR, così vedremo veramente chi vince, chi fa secondo, e soprattutto vedremo chi sono i, i più bravi. No, scherzi a parte, è una bella simbiosi, una sinergia importante. Poi mh, a me piace molto il nome. Salerno Corre è una cosa che mi piace perché eh, molto spesso noi siamo come sia, nel, un po' criticati perché le cose non vanno al meglio, invece sono convinto che spesso e volentieri questa città corra, corra faccia delle cose importanti che ai più sfuggono perché talvolta siamo molto attenti a verificare il pizzico che non va di fronte a una serie di cose che invece funzionano, questa è una di quelle cose che funzionano e poi ehm, io sono estremamente favorevole a, a queste manifestazioni perché io sono favorevole anche alle domeniche ecologiche ai giorni ecologici, sono favorevole alla circostanza che ogni tanto la città chiuda il traffico per dedicarsi ai cittadini, alle bici, ai ragazzi. Eh, C'è qualche mal di pancia, insomma, ma voglio dire, una mezza giornata senza auto eh, straprogrammata è tollerabile, a beneficio invece di una città libera, aperta, eh, vissuta dai cittadini, vissuta dai bambini soprattutto, che possono godersi al meglio la propria città. Perché poi una città senza auto dà anche la possibilità di vedere cose che normalmente non vedi. Eh, sembra strano ma anche passeggiando correndo, andando in bici vedi anfratti, angoli eh, che ti erano sfuggiti invece con queste manifestazioni ti ricordo di tutti quanti Un'ultima cosa, sul suo fianco c'è il consigliere comunale con delega allo sport del comune di Polla eh, quindi si rinnova anche Salerno corre verso Polla quindi un, anche un'ottima opportunità per la, tutta la provincia di Salerno eh, Noi però saliamo il benvenuto al comune di Polla e alla, alla sua eh, rappresentante dello sport Uh, corre verso Polla, beh, insomma, uh, la vedo un po' complicata, eh, si devono allenare per bene perché c'è qualche chilometro da fare, però voglio dire, eh, sì, è un bel progetto, è un bel progetto questo di, eh, di possiamo immaginare anche un gemellaggio, insomma, perché no? Eh, perché poi queste manifestazioni eh, servono anche a questo, a, a mettere insieme eh, città, eh, persone, eh, a far conoscere anche posti e luoghi a unire anche perché no anche qualche, qualche passaggio di carattere culinare probabilmente a Polla mangeremo anche bene voglio dire quindi secondo me eh, que queste cose prima si fanno meglio è eh, e poi ci fanno crescere ci fanno crescere insieme non sì. la Sal Salerno Corre la Salernitana no eh, ieri un'altra sconfitta che arriva al termine di dieci giorni particolari con la contestazione Ultras, le lettere di Lotito e Mezzaroma, la vostra disponibilità ad una chiacchierata per eh, così stemperare un po' i toni ma anche per eh, conoscere l'orizzonte, il progetto sportivo. A che punto siamo e da un punto di vista eh, della macchina organizzativa, mi riferisco anche al centenario alle vostre interlocuzioni e anche a che punto siamo <ride> sul, sul campo di calcio, lei è anche un tifoso. Vabbè, allora, eh, Salerno corre, eh, la Sanedana scivola, questo è un fatto obiettivo, eh, scivola e poi come tutte le cose che eh, voglio dire, non funzionano eh, trovano sempre l'appiglio per funzionare peggio, voglio dire, ieri pure ha perso, ha perso al 94, insomma, della serie quando non gira non gira, eh. Eh, ma ora a prescindere dal progetto calcistico e cose del genere, sono quelle partite insomma, che, che sono sorte quando non ti va bene non ti va bene. Salerno continua a correre, secondo me, eh, sono stati mossi un po' di temi, il tema dello stadio, quindi il tema del centenario, il tema delle universiadi. Io voglio ricordare che Salerno corre perché oggi pomeriggio allo stadio Arechi ci saranno delegati di oltre 100 nazioni eh, per le universiadi in uno stadio che, eh, viva Dio, al, al di là delle critiche eh, fatte, prevescono il termine, insomma, un po' alla Carlona, alla rinfusa all'inizio è bellissimo, sta venendo fuori in maniera bellissima, piace a tutti, comincia a piacere a tutti, è un progetto di stadio importante, è un progetto di stadio che rimarrà, soprattutto, rimarrà, e quindi le università di, e, e il lavoro della regione e dell'amministrazione porteranno come dire, un rinnovamento e anche un, un punto di partenza, perché uno stadio nuovo, uno stadio in queste condizioni è un punto di partenza anche, anche un punto di partenza rispetto a un progetto calcistico, perché no? Perché effettivamente avere uno stadio, uno stadio del genere, Merita assolutamente eh, un palcoscenico eh, importante. È inutile dirvi che eh, il mio cuore di tifoso, insomma, ieri sera, ha patito piuttosto che sofferto nel vedere quella prestazione, voglio dire, sicuramente non incoraggiante della, de, de, de, della squadra. Ma poi Salerno corre perché eh, Salerno corre anche verso il centenario, eh, ci stiamo organizzando in sinergia con la proprietà della Salernitana, perché la Salernitana oggi ha una proprietà eh, rispetto alla quale noi non siamo anche come dire, eh, moderatamente e eh, anche come dire, eh, affettivamente critici, perché voglio dire non pensate che l'assessore, eh, in quanto assessore, non rilevi che la Salernitana non va bene, io ho avuto gli scambi anche di opinioni abbastanza assidui anche con la proprietà, eh, anche rispetto al dato tecnico, diciamo. mi sono anche lanciato in qualche considerazione di carattere tecnico, perché poi vedo la sanità da quando sono nato, anche qualche momento prima, quindi voglio dire, è evidente insomma, che non ci... Anche io, per essere onesti, per come era stata composta la squadra, eh, faccio fatica a... a credere che siamo messi così, devo dire la verità. Cioè io, uh, il mese di agosto sono onesto intellettualmente non avrei scommesso un centesimo sulla circostanza che la Senana oggi si potesse trovare in queste condizioni con questa squadra perché voglio dire parlare di squadra messa come sia, composta da giocatori scadenti insomma mi, mi sembra proprio fuori posto e fuori luogo perché poi se compri il portiere più forte del campionato e capita che si butta il pallone in porta da solo vuol dire che non è, non, non è un problema di progetto a monte è un problema che anche alcune cose a valle non funzionano voglio dire probabilmente qualcosa non avrà funzionato nel corso del torneo e, per, e con grande onestà penso che nessuno di voi tra, anche tra voi giornalisti vedo anche tanti tifosi della Saternitana non credo che eh, qualcuno di voi prima della prima sosta prenatalizia quando eravamo praticamente secondi avesse mai potuto prevedere una cosa del genere voglio dire eh, lo sfascio successivo non se lo aspettava nessuno è chiaro, uh, c'è un progetto serio uh, L'esternazione del presidente eh, Lotito voglio dire e eh, la contestazione di, dei tifosi sono due momenti che fanno parte della dinamica assolutamente logica dei rapporti tra una, tra una proprietà e, e la, tifero, la tifoseria questa è, questa è la democrazia del tipo. voglio dire è, è giusto così, perché è giusto essere tifosi, è giusto contestare io, io da ragazzo, da giovane ho contestato di tutto e di più voglio dire, ne ho fatte che ne ho fatte manifestazioni, sfilate cose di questo genere, verso diverse proprietà verso diverse gestioni partendo da, da dati che, che ovviamente non erano quelli di oggi perché all'epoca erano dati sconcertanti perché non sapevamo neanche se ci scrivevamo al campionato di serie C voglio dire, oggi abbiamo una stabilità dal punto di vista economico che sicuramente però non soddisfa pieno Uh, quelle che sono poi le aspirazioni di una città eh, obiettivamente eh, dire, eh, non vuole stagnare ma vuole, vuole andare avanti quindi voglio dire c'è questa, c è, c è questa come dire, uh, quest antinomia, c'è questo equivoco dire, di, di fondo poi eh, voglio dire io faccio anche fatica a pensare che è una, una proprietà uh, non abbia aspirazione, perché parliamoci chiaro, eh, al di là delle norme, delle noif eh, e di tutte le carte e carte, io penso che un imprenditore o che lo dite in mezzo a Roma sono degli imprenditori anche insomma, di spessore nazionale, non solo, eh, che, che interesse dovrebbero avere a non vincere il campionato? Voglio dire una squadra in serie A vale dieci volte una squadra in serie B, di eh, che, che, che stiamo parlando. Stamattina Fiorino Salerno Pulita dice che prima del 2020, per effetto del contratto di servizio, non potrà prendere la gestione del centro, dello spazzamento del centro storico. Allora le chiedo, assessore, eh, al netto del passaggio del Carmine, come fate ad arrivare fino al 2020, considerando che le vostre sono risorse estremamente carenti? Se è una data eritiera eh, e se... Si è aumentata la Tari per il Carmine quando arriverà al centro storico che cosa bisogna aspettarsi? Il Presidente Fiorillo ha un problema, non è tifoso della saternitana. No, Sicuro. E quindi voglio dire, questo è un dato di fondo insomma che lo fa esternare. Lo, lo, fa, lo fa esternare. Uh, io um, ho, ho letto alcune considerazioni. Um, Fiorillo sta facendo un buon lavoro. Uh, sta facendo un buon lavoro, è una persona seria ed è una persona per bene. Um, le cose le programma l'amministrazione, eh, loro sono il nostro braccio operativo e seguono insomma quello che eh, è il nostro percorso, stiamo facendo un buon percorso, il carmine eh, di fatto ormai mi sembra visibile a tutti, eh, è, è passato a stare pulita, eh, mi, mi pare che stia funzionando, le, le, anche le, le lamentele sono di gran lunga diminuite. Poi i tempi del centro storico li stabiliremo noi poi con, con, con la giunta quanto prima e ovviamente il nostro braccio operativo si adeguerà a quelle che saranno le nostre scelte. Eh, poi ovviamente il presidente Fiorillo che è persona anche di grande competenza ha fatto una serie di considerazioni di carattere tecnico che poi dovranno essere sempre compatibili con quelle che sono le scelte dell'amministrazione. Qui ha espresso eh, un suo pensiero, eh, noi ne terremo conto e poi decideremo che cosa fare. Quindi lui dice 2020 lei rilancia? Ma io non rilancio, qui non, cioè qui, qui non, qui non giochiamo ai dadi, voglio dire. Qua parliamo della, della pulizia della città e di una società in house che gestisce il servizio più importante della città che è quello dell'igiene urbana e quindi eh, ma non è che facciamo la sciorra a doppia allora, la, la, la Sardegna Pulita deve lavorare Fiorillo deve, deve eh, fare un buon lavoro, si deve attenere alle scelte dell'amministrazione eh, noi daremo delle indicazioni che il presidente Fiorillo eh, seguirà con, con la sua eh, dirigenza, stabiliremo noi tempi, modi e modalità eh, di, di, di, dei vari passaggi eh, poi dire, non ci sono problemi, noi abbiamo grande stima per il Presidente Fiorillo, è una persona veramente di spessore che ossimo moltissimo, Quindi lui si preoccupa, a volte si preoccupa anche troppo. E poi tra l'altro, voglio dire, eh, per quanto riguarda il centro storico, eh, stiamo facendo anche dei, dei passi da, da gigante, anche là, eh, anche se ci sono dei momenti in cui ci dobbiamo mettere d'accordo su una serie di cose, perché eh, è vero che talvolta il servizio di spazzamento eh, lascia a desiderare. Io mi permetto di dire sempre di meno, sempre di meno, sempre di meno. Girate la città, eh, non mi pare che ci siano delle, delle zone fortemente critiche, ci sono questo problema delle discariche, ma le discariche però, eh, amici miei, le facciamo noi. Le facciamo noi. Quindi io vorrei che eh, oltre a questo movimento critico della foto alla discarica, partisse il movimento critico della foto al discaricante, perché eh, è ora che si comincia a prendere posizione in maniera seria contro i nostri concittadini che animano questo, questo, questa vergogna perché per esempio proprio il vostro giornale eh, ha parlato in maniera chiara del, di, di un posto, il parcheggio di, sotto di via Salvatore Calenda eh, con grande onestà intellettuale, eh, eh, questo onesto lavoratore che vi sta parlando insieme al sindaco di questa città e' andato innumerevoli volte là, abbiamo pulito in continuazione e c'è sempre la stessa cosa, quindi al di là delle telecamere che devono essere messe e al di là delle siringhe che sono state tolte, c'è un problema di pulizia che riguarda però eh, la bestia di turno che scende dalla macchina parcheggia, lascia, perché le buste della spazzatura, perdonatemi, sotto il parcheggio di Via Salvatore Calenda, non le va a mettere l'abitante di Fuorigrotta o di Avellino o di Battipaglia, è uno che abita là, scende dalla macchina e butta la spazzatura, oppure la mattina scende da casa, invece di buttare la spazzatura la lascia là a terra, perché io faccio fatica a, a, a pensare che un abitante di Mercatello vada un attimo sotto il parcheggio di Via Salvatore Calenda per buttare la busta della spazzatura. Allora, io reanimerei anche le coscienze civiche locali e localistiche per dire al, al vicino di casa ma che cosa stai combinando Voglio dire, perché non è possibile intervenire una continuazione e denunciare, denunciare ma denunciamo anche questa gentaglia è arrivato il momento di denunciare questa gentaglia perché l'amministrazione poi non si può sostituire un senso civico che talvolta è completamente smarrito e contro il quale non c'è eh, faccio fatica a verificare momenti di insurrezione, anche emotiva eh, ora, o, oltre a insorgere contro la discarica, eh, la grande fotografia che, che è diventata anche un po' insomma, uh, rituale, cominciamo a insorgere contro il nostro amico che, che fa la, la discarica perché è il nostro amico che fa la discarica non se ne è più, più di gente, io la mattina passo uh, a via uh, Smaldone uh, a Mercatello, dove c'è un operatore ecologico che non ho il privilegio di conoscerlo, lo saluto la mattina alle 6 perché lavora, lavora seriamente, è una brava persona e lo riconosco anche fisicamente, ma non è possibile questo Cristiano, noi metteremo anche le telecamere, deve pulire ogni giorno un inferno lasciato da questi ragazzi che vanno al McDonald's e lasciano l'impossibile la contro con una scopa contro cioè, contro contro un popolo di figli nostri per... cioè, contro, contro un popolo di figli, no? figli no? Nel senso che ci fa uno solo è che un possiamo mettere 30 di persone perché i nostri figli la mattina la sera invece di mettere i cosi nei cestini un'organizzazione diversa una, ma un una cultura moderno. diversa un'educazione diversa a casa Un'educazione diversa a casa, perché mi devi spiegare perché col cestino vuoto butti la roba alla terra, ti mangi il panino e devi lasciare la roba a terra. Ma la vogliamo smettere con questa storia dello, dello spazzino in più? Ma che cosa dobbiamo mettere i carri armati la mattina per andare a pulire le strade? Ma smettiamola con questa storia. Diciamo che ci sono i nostri, anche i nostri figli che talvolta che sono diseducati, i nostri, sto dicendo compresi i miei probabilmente, perché questi sono i figli della nostra città che lasciano quello schifo alla terra. E non va bene. Ora dobbiamo dire anche a casa nostra, cerchiamo di amare di più la nostra città. Si rinnova anche quest'anno il binomio con eh, la Salerno Code e la Federan, visto che c'è la seconda, la terza tappa del campionato italiano arbiti quest'anno. Sì, eh, anche quest'anno abbiamo il piacere di ospitare a Salerno una tappa della Referee Run, che è un campionato nazionale per arbitri, corsa su strada sui 10 km. Sono cinque tappe in tutta Italia, ci siamo aggiudicati per il terzo anno consecutivo una tappa, l'abbiamo portata a Salerno e l'abbiamo abbinata per il secondo anno consecutivo alla Salerno Corre. Vista la perfetta organizzazione dello scorso anno, a maggior ragione abbiamo ripetuto l'esperienza quest'anno. Ecco, quindi un binomio che si rinnova non è sempre facile visto che eh, comunque l'AIA ogni tanto cambia e varia i percorsi e gli abbinamenti, eh, abbinarsi nuovamente a Salerno per il, il, il referendum AIA. Sì, eh, non era affatto scontato, però ripeto, la location è ideale, non perché sono di Salerno e Salerno è la nostra città, ma fare una corsa interamente pianeggiante sul lungomare. Eh, L'anno scorso è stata una bellissima giornata di sole, d'altra parte ci auguriamo quest'anno anche di avere la partecipazione di arbitri nazionali, come è avvenuto lo scorso anno, e loro sono stato il nostro bigliettino da visita per tutte le sezioni d'Italia, le varie regioni che hanno partecipato, e quindi hanno parlato molto bene di questa gara e ci aspettiamo anche per domenica prossima la rappresentanza da tutte le regioni d'Italia, augurandoci che sia una uh, giornata di sano sport per tutti i ragazzi della nostra associazione e non solo.